offerto da cioccolatino pokemon il pokebignet pokebignet detto cioccolatino pokemon tiene la pokemon questo qui la no, mia, mia, mia mia buono si può mangiare gli umani e forse si può usare per, e si può dare ai pokemon ah, ah, ah. Pokémon. Lui è Ash Ciao Ash ah -oh. Lui è Enrico E io sono Rinko Andiamo Ti aspetto le grandi avventure Un secondo Ash si, si sta chiamando Cosa vuoi? Ok Ma prima dobbiamo prendere un Pokémon Non pensi? Io ne prendo Vieni a prendere il tuo Pokémon! Io vado a prendere... Io ho un Syndaquil! Vado! Seguiamo Ash! Stesso scenario di Gabriele! Tutto a fare... Card! Il Pokémon Drago! Ha potenti fiamme, ma non le rivolge mai a Pokémon più deboli di noi. Ok, ha la mega evoluzione, quindi dobbiamo essere attenti. No, vai, scenda qui! Machi... Ah, ci si si ha! Ma anche il mio Raichu ha una mega evoluzione. Il Raichu non ha mega evoluzione. No, almeno ma conosci... tu. Ha... Che cosa ha... mi serve? Ik zei niet! Oh the what the fuck! Ciao, sto! Charmanderus! Charmanderus! Charmanderus! Charmanderus! così potente vuol dire che siamo forti allora andiamo ad esaminarlo andiamo ad esaminarlo si funge Pokémon bravo ah. fa niente Aspetta, guarda. guardatemi l'imparaggio anche imparato la nuova nostra in questa battaglia bravo ha eh, imparato a fare la sfera ottimo direi di proseguire l'avventura ok direi di iniziare anzi di continuare la nostra avventura dei pokémonsters questa wikipedia l'ho acquistata registrandomi a pokémon wiki anzi il pokémon central wiki che è un sito italiano che mostra tutte le informazioni sui pokémon da anche gli, gli... speciali fa bagnato andiamo dall'altra parte ah, che c'è? sono tutte le impronte di pokémon ok quindi cosa vuol dire? cosa vuol dire questo? Eh, proviamoci eh. quanto è bagnato faccio lo shield comunque Andiamo. vi darò il link in descrizione di Pokémon Central Wiki Andiamo. sembrerebbe un serpente Gabriele così di ginnastica è stato registrato proprio qui, vero? Sì. Allora No, no non stiamo facendo la ginnastica no, no. Stiamo no. giocando a Pokémon Tu sei Ash, non sei Gabriele Lo so Lo so. Infatti non sono sempre Gabriele Sono sempre toccato Infatti Ma qua, no, no, no, no. qua dal primo episodio è stato sempre Ash Quello che vedete nella ginnastica è Gabriele Cosa c'è? vero che si assomigliano un sacco? forse Gabriele appare nell'anime un in, in episodio, te l'immagini? immagini? forse apparirà in tv oppure te l'immagini immagini Gabriele il film? che dura un'ora? un giorno oh. dobbiamo fare ehi! siamo arrivati ad un bar, vuoi prendere qualcosa? Ah, benvenuti signori, cosa che vuole? Vorrei un po' che caffè con dei poche vigne per i miei pokémon e per me invece un dolcetto e qualche spuntino con un po' di bibita Un secondo! Un secondo. Va bene? Cioccolata calda! Un secondo! E c'è un'altra ordinazione! Mi spiegati, mi spiegati perché il mio oraccio, il mio oraccio Fui stanco, ha sprecato molta energia Potre, potreste? di a posto grazie certo. eh. du du du du du du. grazie ok adesso è ora di mangiare buon appetito aspettate aspettate che buono uh, uh. i mm. vuoi stucano. qualche spuntino? Buon compleanno Pikachu! Buon compleanno a Pikachu! Allora, Pikachu. Bon compleanno a Pika. Tanti auguri a te! Tanti auguri a Pikachu! Tanti auguri a te! Yo! Ecco Pikachu ha compiuto il suo Pikachu ha compiuto finalmente 6 anni! 5! 5 anni! 5 anni e mezzo, no 5 anni, è da molto che ce l'hai! Ah, stato... ah, che La che tenero! Ah, che, dai, che tenero. Il mio invece è tenero! Invece il primo è Scilla Quilla! Scilla Quilla! Ah, che Scilla Quilla! Scilla Quilla! Scilla Quilla! Huh? <laughs> i gobleanno si danno un capo palestra ecco, eh no, eh, un diremo e allora, eh, useremo la torre non so, non so, prenderemo si fare. com'è, com'è che si chiama? profeta, ti faccio una dei sentiretti la dico all'orecchio dillo E eh. eh, è elettroshock uuuuuh non te lo no. dico, però scommetto che è potente soprattutto eh, per uno molto, del tuo tipo sì, molto forte. chissà se ci troviamo leggendario nella nostra avventura o qualche cosa strana che ne so fantasmi sai una cosa ma non è quella è un'altra mostra più sai, no, sai una cosa sai una cosa io ho giocato al Game Boy io ho giocato al Pokémon per il Game Boy e ho notato che c'era un fantasma alla torre di Lavandonia mm. tu, tu, tu, tu, tu, tu. non è ghost di Pokémon Kitty Black quello è un altro ghost il ghost in riferimento è un fantasma che c'è nel gioco normale, che non si può catturare. Ragazzi, dog, dog, andiamo a battere questo capo palestra, però non è la mossa vera, E cosa dico? La mossa vera è soltanto, soltanto in, versio, in versione sua, la più forte so, è stata appena inventata per, dal dottore, però, però è molto però è molto forte, ricordatevi il lanciafiamme ha effetto, effetto, effetto fulmine. Io immagino un lancia, un lancia acqua o un lancia elettro. Sì, è potente. Ok. Sì, speriamo. Io, do, io ho Pokémon di tipo fuoco, tutti di tipo elettro. Ci vorrebbe un Pokémon di tipo erba. Chissà Ti se ce l'abbiamo provato. Sarebbe sì. il selvatico è un baile, dobbiamo prenderlo ci servirà mi A... farà usare la mossa finale sì. vero? si però usa la mossa non mi trovo più vedi? picchia che mi fa picchia picchia picchia picchia il picchia il il il il il il okay. picchia il, il, il sindaco Sinda. il no i pochi non fanno nulla di spettacolo quindi non eh sì. però possiamo entrare nell'allora visuale non eh, dovresti usare una mossa? è ora di catturarlo Hey, pokeball Pokéball! <susurra> daru, fa il nostro!